si in fondo, il volume si conclude con una rassegna dei principali momenti e aspetti dell'immaginario dei pomi e delle antiche pere nel mito, nel simbolo e di conseguenza nelle sue rappresentazioni artistiche, soprattutto nella natura morta. E che nel, nella sua interpretazione padana si dimostrò particolarmente debitrice al fratello del guercino Paolo Antonio Barbieri, che con Francesco Stringa, Cristoforo Munari, Per Francesco Cittadini e altri artisti ehm, inaugurò una stagione figurativa dove il gusto per l'elemento pittorico si univa, in qualche modo si allineava all'attenzione all per il naturale, quell'attitudine che già era stata avvenuta nel secolo precedente quando i pittori avevano avuto l'ottima idea di ehm, frequentare gli studi dei botanici, e in particolare lo studio di Ulisse Aldrovandi, il pensiamo al sodalizio di Ulisse Aldrovandi con eh, Lorenzo Sabatini, poi via via fino ai Carracci. E quindi dicevo, la rassegna del mito, dell'immaginario nelle arti figurative e delle antiche pere, conclude questo volume con una panoramica sulla natura morta padana. Ma in realtà il sentimento e la visione della natura si è evoluta dall'età dall antica, quando la campagna e gli alberi della campagna erano entrati in qualche maniera negli orti picchi dell'età romana, quelle stanze dipinte straordinarie. Che erano quasi le antenate per così dire delle nostre stanze paese tardo settecentesche e il più, la più famosa di queste stanze dipinte, dove i pianti, gli alberi da frutto entravano, venivano raffigurati, è senz'altro il cubiculum sotterraneo di Livia, la moglie dell'imperatore Augusto, nella, villa sotterranea, nella parte sotterranea della villa di prima porta dove era raffigurato un pomario. Qui ci piace pensare, in questo ninfeo nascosto, Livia sedeva cercando riparo e frescura nelle calde estati romane e probabilmente leggeva l'Odissea, lo, già ricordata dalla collega Rosella Ghedini, in particolare quel libro settimo dove si legge della descrizione del giardino di Alcinò, re dei Feaci, dove c'erano magici alberi di pere, Sopra la pera invecchia la pera, il pomo sul pomo, scriveva Omero nel settimo libro del poema. Dunque la pera non faceva in tempo a maturare e a cadere, che subito veniva rimpiazzata da un nuovo frutto che eh, si offriva pronto per l'alimentazione dell'umanità. Dell Questa idea di una natura provida e generosa era profondamente radicata nella mente degli antichi ed era collegata ad una eh, interpretazione dell'agricoltura come agricoltura del dono, come immagine dell'età dell'oro strettamente collegata alla percezione dei frutti della terra. E di questa idea, di questo immaginario di una natura provvida che si donava incessantemente all'umanità, all scaturiva poi un'idea per così dire di di rispetto e di eh, reverente stupore per la terra che era assolutamente nota agli studiosi e ai letterati del tempo. E questa idea della natura provvida, di una terra che dona frutto e che pertanto va rispettata, idea modernissima, era nota a Plinio, che nel ventitresimo libro della Naturalis Historia dedicato agli alberi da frutto mette in scena quella divinità che è l'agricoltura stessa la dea Pomona, che è già stata oggetto di un nostro intervento nel volume IBC dedicato al pomario della Villa Smeraldi. Pomona è in realtà, rappresenta, è la sintesi del patrimonio varietale dell'economia agraria antica ed entra in scena in questa sorta di presentazione che ne fa Plinio sapendo appunto il valore della dea come sintesi dell'ecosistema con una frase formidabile. Si presenta e racconta dell'antica agricoltura, l'agricoltura dei primordi precedente altre forme di economia elementare e dice l'uomo trasse dagli alberi la prima forma di nutrimento, quindi attenzione prima veniva l'agricoltura e volgendo, raccogliendo il frutto, in questo modo era costretto a volgere lo sguardo verso il cielo. Ecco, questa è un'indicazione fondamentale sulla quale dovremmo riflettere. Raccogliendo un pomo dall'albero, inevitabilmente si è costretti a alzare gli occhi al cielo, considerando in questo modo il dono del, degli dei, quindi il pomo, la pera, in particolare dai risvolti allegorici che poi vedremo come un simbolo dell'alleanza tra dei e umanità e quindi una sorta di come dire eh, di patto basato sul rispetto del pianeta e delle sue leggi e questa idea di pomona come idea dell'ecosistema simbolo del patrimonio varietale dell'agricoltura era assolutamente nota al gallesio che le dedicò, le intitolò non a caso la pomona italiana, quindi i botanici e in particolare gli agronomi, alunni di Pomona, come recita la tradizione, conoscevano molto bene questa, questa valenza. E quest'idea, pertanto, mi viene, devo assolutamente, e mio dovere, citare un volume a cura del professor Enrico Baldini, eh, Miti, Arte e Scienza nella Pomologia Italiana, volume CNR, nel quale ho, per, così, ho prodotto uno studio su questo argomento così come corre l'obbligo di ricordare l'intervento dei eh, numerosi interventi eh, di, eh, del professor Gianni Venturi sul tema di Pomona, divinità del giardino all'italiana, recuperata dagli studiosi, dagli umanisti, dall'antichità e eh, così eletta in qualche modo nome tutelare dell'agricoltura e della, del giardino. E non a caso è Pomona, la Pomona del Pontormo, che ci accoglie sulle pareti affrescate della villa di Poggio Caiano dove non a caso si trova il eh, Museo della Natura Morta, un complesso che tutto il mondo ci invide, del quale di Questa Quest'idea delle pere, dei frutti della terra come dono degli dei poi costellavano l'immaginario delle bianche cattedrali attraverso le quali transitavano i pellegrini, nei loro pellegrinaggi erano almanacchi, eh, stagionali, eh, calendari astrologici che decoravano i portali delle cattedrali, vediamo questa strepitosa raccolta della frutta che decora il, la, la, la, il portale sud della cattedrale di Ferrara, oggi si trova nel museo, opera del maestro dei mesi dove il, la scena della raccolta delle pere evoca non soltanto i mestieri della terra ma anche questa idea di Così di prosperità, di, di, di, di fecondità della terra che era fondamentale soprattutto per l'uomo del Medioevo che si affidava ad una economia in prevalenza agraria. Ma quest'idea poi della eh, natura provvida e del frutto del pomo come segno dell'alleanza tra umanità e dei scorrerà poi nel, nei secoli successivi e confluirà in una iconografia molto radicata, quella della Madonna della Pera, un'iconografia di origine tedesca centro e nord europea, radicata, veicolata in Italia dal celebre dipinto del Dürer, ma già presente diciamo nel 1526, ma già presente un secolo prima in Italia e pensato un po' proprio in Romagna, per i motivi che poi dirò. Prima di tutto la simbologia, perché la Madonna della Pera? Mm potremmo dire scherzando eh, pera contro mela 1 a 0 perché se la mela è il frutto del eh, così biblico del peccato ed è il frutto collegato a Eva la Eva biblica la pera è invece collegata alla nuova Eva, a Maria e rappresenta in qualche maniera l'espressione della dolcezza di Dio perché ehm, tramite il Salmo 34 gustate e sentite, sperimentate quanto è dolce l'amore del Signore per via simbolica nel tempo la botanica delle virtù, questa produzione letteraria degli umanisti straordinaria l'aveva associata alla Vergine che porgendo la eh, pera al freddo figlio, porge e in qualche maniera mediatrice dell'aspetto dell materno femminile della misericordia di Dio tra il divino e eh, il figlio. Quindi questa è una sorta di simbologia che eh, riscatta la pera e la rende il simbolo della misericordia divina. E dicevo questa iconografia estremamente diffusa nell'area realtà nell'area lombarda, morito da Brescia, approda in Romagna e in particolarmente a Cesena nel 1374 grazie a una meravigliosa tavola di Paolo Nascuola produce una serie di dipinti dove si afferma e si radica profondamente nel nostro territorio l'iconografia della Madonna della Pera che possiamo ammirare in una serie di tavole conservate alla Pinacoteca Comunale di Cesena, questa del maestro di Cellino Atanasio e ricordo in proposito eh, gli studi di eh, Pasini e del, di, eh, del della Tambini sull'argomento o anche la Madonna con la pera del maestro di Castrocaro delle, degli episodi abbastanza desueti che documentano oltretutto e testimoniano la vitalità della coltura della pera, in questo caso la Moscatellina in quel territorio probabilmente non si conoscono ancora bene esattamente le condizioni nelle motivazioni della diffusione di questa cultura ma è certo che la migliore e più facile conservazione del frutto della pera nei mesi invernali ne favoriva in qualche modo la, eh, la diffusione ovvio che non siamo ancora ad una visione strettamente scientifica o interessata da un punto di vista botanico del, del pomo del frutto ma pian piano andando verso il rinascimento quando l'universo delle immagini si riorganizza Ecco che Mantegna e altri pittori attingono al repertorio antiquariale e si ispirano alla civiltà del festone, delle ghirlande fiorite e quasi repertori botanici e agronomici avanti lettera per decorare i pareti del, delle residenze dei principi e l'opulenza dei frutti proclama da un lato la ricchezza della, della tavola del principe e afferma una discendenza immediata dall'antico, avviando un primo passo verso la, una migliore e più attenta da un punto di vista naturalistico ehm, descrizione della delle antiche pere e della frutta, ma la svolta avviene a Roma. Avviene a Roma, come hanno illustrato gli studi di Nicole Dacot, dove nel 1517, nella villa, nella loggia di Psiche della Farnesina, esordisce questa rappresentazione ehm, veramente fastosa eh, della natura, di una natura che Giovanni da Udine, allievo di Raffaello, ehm, descrive con grande attenzione naturalistica aprendo la porta a un genere pittorico che poi esploderà di lì a un secolo per un ricco banchiere, Agostino Chigi, eh, uomo curioso, in contatto con gli ambienti scientifici, attento alle nuove specie botaniche e agronomiche che arrivano da oltreoceano, fa impiantare nei propri giardini eh, ricche colture e fa rappresentare eh, specie anche da oltreoceano a Giovanni Daudine, che in queste festose strutture, in questi pergolati, che poi ispireranno il Correggio, il Parmigianino, crea una sorta di repertorio, apre una finestra sul patrimonio varietale dell'epoca, a un passo dalla natura morta. E di qui poi la civiltà dei festoni, che è la bisnonna, se mi si consente il termine, della, del genere pittorico della natura morta, aprirà ad una più attenta descrizione della natura, sia nelle decorazioni dei carracci, che frequentavano lo studio di Ulissandro Vandi, che nei dipinti della natura morta emiliana della metà del Seicento. Penso queste meravigliose eh, cornici eh, pomologiche di Pierfrancesco Cittadini, figuranti le quattro stagioni con i rispettivi prodotti del suolo, eh, presenti, conservate alla, mh, alle collezioni comunali d'arte. Qui in questo straordinario autunno dei cittadini, i frutti dell'autunno e protagonista in particolare le pere, proclamano la ricchezza del committente e ritraggono con un buon margine di probabilità quelle che erano le principali culture dell'aristocrazia dell bolognese dell'epoca. Ma per arrivare ad una eh, esplosione, veramente ad un trofeo della, della frutta nella rappresentazione pittorica, bisognerà attendere quell'episodio quell che già ha citato il professor San Savini e cioè le tene. Del, di Tolomeo Bimbi, eseguite per Cosimo III de' Medici. Sono decine di tele meravigliose, straordinariamente descrittive, che onorano in particolar modo la cultura delle pere, una cultura, come abbiamo sentito, aristocratica e che si trovano al Museo della Natura Morta della Villa di Poggio Caiano, ribadisco, un complesso straordinario che tutti ci invidiano. Eh, il fattore favorente è quello di un ambiente scientifico, l'ambiente fiorentino, molto attento al tema delle colture. Cosimo III, uomo curioso, scienziato, figura estremamente moderna, ehm, vegetariano, salutista, è estremamente interessato all'agronomia, alla coltivazione, è animato da uno spiccato interesse scientifico, tant'è che nel 1677 affida al Redi la direzione del il gabinetto di storia naturale, ma già Francesco De Medici lo aveva preceduto chiamando a Firenze Jacopo Ligozzi che era poi il pittore preferito dall'Aldrovandi facendogli rappresentare specie vegetali e botaniche con un interesse scientifico. Nella tenuta della topaia il principe passeggia e passa in rassegna le colture di pere, che lui ama molto, forse anche per questa notazione aristocratica del frutto, e affida al um, pittore di natura morta Bartolomeo Bimbi, mettendoli alle calcagna il Micheli e ai Redi, perché ne guidino l'esecuzione, la stesura pittorica, di registrare, lo, come dire lo stato dei suoi frutteti di pere ma anche di altri frutti attraverso le varie stagioni è un database del seicento un episodio assolutamente straordinario che vanta in questo museo um, esemplari um, veramente eccezionali dove la pittura abilissima che dedica al frutto l'attenzione che potrebbe dedicare al prot protagonista di un dipinto di storia è però messa al servizio della scienza. Yes. <laughs> e ehm, Micheli e Redi e Bimbi mettono a punto quindi una sorta di unicum nella rappresentazione della frutta, che di lì a poco poi, quando a Firenze arriverà il nostro re, reggiano Cristoforo Munari, raffinatissimo interprete della Ratura Morta, si corromperà in senso positivo a favore di un'atmosfera eh, di, un di ambientazione, dedicando una perspicua attenzione alla rappresentazione dei pomi, delle pere, delle, delle mele e della frutta in genere immettendoli però in un contesto descrittivo dove era posto il libro, il vasellame, il bicchiere dal vetro cristallino o talvolta lo strumento musicale come nella grande, nella grande pittura di natura morta europea e quindi da lì questo sogno di una scienza espressa in forma artistica, di un dialogo serrato tra l'artista e, e lo scienziato e l'agronomo in qualche maniera si piega ad un'interpretazione di parata o da salotto resta però che al Museo della Natura Morta di Poggio Caiano si ravvisano le raffigurazioni pittoriche più straordinarie di tutte le pere diciamo del territorio che si estendono nella, nelle loro specie rappresentate cocomera, abecco d'oca e briaca fino ad una produzione che travalica l'Appennino dalla parte del confine romagnolo ed entrerà anche nei nostri territori lungo diciamo, l'asse di una cultura che irradiava dalla Toscana. Un museo straordinario che bisogna assolutamente visitare e dove, bisogna dire la verità, ehm, per le pere è davvero un'apoteosi. Vi ringrazio e qui concludo.